solo due frasi della relazione della direzione nazionale antimafia quindi stiamo parlando della direzione nazionale antimafia che nella sua ultima relazione scrive cito il totale fallimento dell'azione repressiva e la letterale impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di più la diffusione dei Cannabino. D'altra parte, poi aggiunge la DNA: sarebbe opportuno dirottare ulteriori risorse, cioè dirottare ulteriori risorse su questo fronte della cannabis ridurrebbe l'efficacia dell'azione repressiva su emergenze criminali virulente, quali quelle rappresentate da criminalità di tipo mafioso, estorsione, traffico di esseri umani e di rifiuti, corruzione, eccetera. Quello che noi vent'anni fa dicevamo. Non diminuirà il consumo, avremo solo tribunali incolpati, carceri piene per una quota non marginale di persone condannate per reati legati eh, all'ACI, poi sono suddiventate leggi nuove, eh, fortunatamente qualche sentenza della Corte Costituzionale, poi magari prima parleremo di Processi profitti alla criminalità. È esattamente quello che è successo. Il problema non è più se, il problema è quando. E noi riteniamo che se l'Italia per una volta facesse prima degli altri avremmo da guadagnarne dal punto di vista della criminalità, del contrasto della criminalità, di perfino quello che è. Dal punto di vista dell'economia legale, della crescita economica e del bilancio dell'ospedale. Che se noi avessimo aspettato nella storia della Repubblica Italiana di poter fare una legge sul divorzio con una maggioranza che coincidesse con la maggioranza di governo, probabilmente non ci saremmo mai arrivati, abbiamo, chiesto, abbiamo commissionato un sondaggio per, diciamo, per essere i medi più istituzionali possibili eh, all'Ipso di Pagoncelli. Il 73% degli italiani dice sicuramente o oh, probabilmente sono molto a favore o abbastanza a favore di questa scelta perfino la Lega Nord che è eh, l'elettorato quello della Lega Nord è l'elettorato meno antiproibizionista al 60% è favorevole, è favorevole però l'elettorato sperimentale di fare il primo punto è il possesso i maggiorelli potranno detenere una modica quantità per uso ricreativo 15 grammi a casa e 5 grammi fuori a casa divieto assoluto per i minorelli Resta in piedi tutto quello che riguarda lo spazio naturalmente, cioè al di fuori di quanto la legge prevede e autorizza, restano i reati di spaccio. Sarà possibile coltivare a casa fino a 5 piante e detenere il prodotto adesso esso ottenuto, basta una semplice comunicazione, è vietata la vendita del raccolto, dell'autoconusione, ai maggiorenni residenti in sarà consentita la coltivazione in forma associata, in enti senza fine di tutto, fino a 50 membri, 50 membri per, per 5 piante. Quindi ogni anno di società può arrivare a 250 piante, non può vendere, ma può essere usato per il consumo dei soci. Previa autorizzazione: si potrà coltivare e lavorare cannabis, la vendita al dettaglio verrà in negozi de dedicati si può vendere solo quello anche per evitare l'accesso di minorenni, eccetera. Eh, negozi forniti di licenza dei monopoli è vietata l'importazione e l'esportazione permessa l'autocoltivazione per fini terapeutici eh, che, che non è già inclusa perché l'autocoltivazione per fini terapeutici potrebbe richiedere se quantità differenti naturalmente, e anche il trasporto. Più semplici le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci a base di cannabis. Poi altri, eh, fuori no, non si potrà fumare in nessun luogo pubblico e in nessun luogo aperto al pubblico, nemmeno nei parchi. Eh, I proventi derivanti dalla legalizzazione saranno destinati per il 5% a finanziare i progetti del Fondo Nazionale per la lotta al mal. Il Movimento 5 Stelle ha sottoscritto la proposta dell'Intergruppo per la legalizzazione con 87 firme di deputati alla Camera. E questo ovviamente non, non prescinde dal fatto che eh, nella discussione che avverrà spero in tempi molto brevi, noi presenteremo ovviamente emendamenti che la riportino sempre più vicina alla proposta di legge a mia prima firma depositata qui alla Camera eh, l'anno scorso. È una proposta di legge tra cui chiaramente l'intergruppo ha preso spunto per il primo pilastro eh, della, della proposta di legge, che è quello sulla coltivazione per uso personale, la coltivazione associativa e diciamo, i limiti detenibili di cannabis. Secondo me, eh, secondo noi, è stato fatto un ottimo lavoro, un lavoro proficuo, un lavoro in tempi rapidi che smentisce il fatto che. Magari gli intergruppi molte volte non funzionano, in questo caso appunto il tema è stato trasversale. È del tutto evidente che il primo dato politico è che io penso certamente, credo che siano 180 al momento i deputati, non esiste iniziativa parlamentare trasversale che abbia raccolto certamente in questa legislatura un numero così vasto, così numeroso ma anche così vasto nella sua eh, distribuzione. Questo è un fatto politico del quale nessuno può dire, non vedere la rilevanza e che ci garantisce che noi intanto garantiremo un dibattito che è già, come abbiamo visto dai sondaggi, non solo sviluppato ma animatissimo nel Paese e anche con giudizi assolutamente positivi. Questo diciamo, non è il miglior testo possibile per ciascuno di noi, ma è un testo che tutti possiamo condividere, che è una sorta di testo unificato da un relatore collettivo, è chiaro che poi, nel seguito dell'esame parlamentare, che speriamo robusto e spedito, ognuno cercherà di far valere per le ragioni. Ma questo è, io credo, il punto fondamentale. Su questo tema, il Parlamento, una parte dei parlamentari, ha trovato una metodologia di lavoro sfatando, in maniera già detto, il fatto che gli intergruppi tendenzialmente non vanno da sua parte, noi portiamo invece di andare lontano. Oggi il panorama internazionale è straordinariamente favorevole. Oggi eh, fallimento delle politiche antiproibizionistiche -proib sono state certificate in maniera inequivocabile intanto lì dove si sono manifestate con maggiore virulenza, ovvero negli Stati Uniti, fino a giungere a quel documento straordinario nella sua semplicità ricordato da Benedetto della Vella che è il rapporto della direzione nazionale antimafia dove appunto quella parola fallimento torna a illustrare una disfatta totale delle teorie e delle politiche antiscientifiche, autoritarie e appunto irrazionali che hanno ispirato fino a oggi il proibizionismo, questa proposta di legge che finalmente mette ordine nel disordine che c'è attualmente, perché di questo dobbiamo parlare. Oggi eh, la cannabis è praticamente liberalizzata e non è che lo diciamo molto, liberalizzata nel senso che si trova ovunque in Italia eh, il consumo della cannabis, secondo la DNA, è diffuso come l'alcol e ai livelli dell'alcol e del tabacco. Quindi è qualcosa che sfugge completamente al controllo dello Stato, mentre è completamente nelle mani delle associazioni eh, criminali perché poi sono loro che eh, acquistano e rivendono i grandi eh, quantità